Premier League: il Nevcastle punta al quarto posto, ghiotta chance sul campo del Brinkton. Sogna in grande il Nevcastle, dopo una partenza a rilento. La sesta giornata di Premier League 2017-18 vede i Maipes impegnati nell'unico posticipo domenicale del weekend, in attesa che il Mondining tra West Bromwich e Arsenal chiuda il programma, sul campo di un Brington che sembra pian piano ritrovarsi e adattarsi alla massima categoria. Do it, do it right, right, right, right. Sfida tra Neopromosse. Sebbene sulle rive del fiume Tine il Sali scendi sia ormai abitudine e lo status di novellina possa andare stretto. Lo dimostrano anche i risultati, dopo due sconfitte iniziali, tre vittorie in fila, le ultime due col sigillo di Lascelles. 9 punti che posizionano Benitez e i suoi al settimo posto, potenzialmente quarto in caso di vittoria, superando Tottenham e Liverpool. Il Brington non ci sta, dopo la vittoria contro il West Brom è arrivato il 2-1 del Bournemouth in rimonta, ma i segnali sono positivi. Hugton cercherà di migliorare lo score affidandosi ai suoi uomini e al suo 4-4-1-1, dopo il tentativo di difesa a tre sperimentale visto in Carabao Cup in settimana, sconfitta al supplementare per 1-0 contro il Bournemouth. 11 giocatori totalmente diversi da quelli del Vitality Stadium calcheranno oggi il terreno di gioco. Tra i pali difesa 4 con il rientrante Bruno a destra, dunque Duffi al centro, Sutner a sinistra, e centrocampo coppia centrale con Stefens e Proper, con Solli March verso la conferma a sinistra e Knochaert a destra. In avanti Pascal Gross a supportare l'unica punta Tomerimed. Isaiah Brown potrebbe tornare a disposizione, out sono invece Baldock, Cagliari e Sidwell. Squadra che vince non si cambia, dall'altra parte, per Raffa Benitez. Il tecnico spagnolo dovrebbe infatti riproporre lo stesso identico 11 che ha avuto la meglio sullo Stoke City una settimana fa, effettuando anche rinunce importanti, siederanno in panchina Leggeune, Shelvei e Gaile. Per quanto riguarda invece quelli che scenderanno in campo, il 4-2-3-1 si comporrà di elliott in porta. Con davanti a lui la coppia centrale formata da Capitan Lascheles e Clark, con Bemba spostato a sinistra e Edlin a macinare chilometri sulla destra. In mezzo la coppia formata da Aiden Nemerino, con Ritki ed Adzuad a girarsi sulla tre quarti. Unica punta José a supportarlo a Jose Perez. Out Mitrovic per squalifica e gli infortunati Dummette a Idara. Calcio d'inizio alle ore 1700 italiane all'Amex Stadium di Brighton. Arbitro della sfida Andre Marriner.